26 novembre 1956, i servizi segreti italiano e americano sottoscrivono un accordo relativo all'organizzazione della rete clandestina denominata Stay Behind. Sono le basi dell'operazione Gladio che ha l'obiettivo di svolgere in Italia attività di controllo e contrasto del partito comunista nel caso di un'espansione sovietica in Europa occidentale.